Come sapete su questa pagina, sui miei canali social si parla di diritto alla proprietà intellettuale, un tema tecnico di cui io mi occupo da tempo, praticamente da quando mi sono laureato e eh, sempre diciamo con un focus sul mondo del diritto d'autore. In questi ultimi eh, mesi ovviamente è diventato centrale invece il tema dei brevetti che è ovviamente delle, diciamo, delle, della rosa degli argomenti che vengono inclusi nel cos cosiddetto diritto della proprietà intellettuale è probabilmente il tema più tecnico, l'aspetto più tecnico. Io insegno nei miei corsi universitari anche la parte sui brevetti, mi sono concentrato sempre su, più sui brevetti di natura tecnologica, quindi legati al software, un po' legati al design anche perché adesso ehm, insegno anche appunto in una facoltà di design, i brevetti di carattere farmaceutico sono un mondo a me non così familiare e quindi anche se eh, il eh, desiderio di esprimermi sull'argomento, perché in questi giorni ovviamente si parla di brevetti farmaceutici legati al vaccino e ai farmaci per eh, contrastare la pandemia Covid, non ho mai avuto il coraggio di, di, di fare dei post, di fare dei video, ho aspettato, ho detto vediamo se mi viene l'ispirazione di, di qualche ospite, di, di, mi viene in mente qualche ospite valido che possa colmare questa lacuna, occuparsi di questo argomento e non mi veniva in mente nessuno, Oddio, ho letto un po' di, di cose di colleghi ma persone disponibili probabilmente a fare una chiacchierata informale destinata ai social non me ne venivano in mente, poi un giorno guardando la tv eh, il, il, i canali di informazione all'epoca era, era uno speciale di Rai News se ricordo bene vedo comparire una faccia conosciuta no? ho detto caspita no, il Mazziotti, Giuseppe Mazziotti e eh, ho detto ma pensate di cosa parleranno si parlava proprio di brevetti, di proprietà intellettuale sui brevetti legati al vaccino al vaccino covid Ero molto interessato, poi me lo sono anche rivisto in, in versione web perché c'è lo speciale, dopo lo, lo possiamo anche allegare come, come link, ma mi sono anche reso conto che lo spazio concesso all'argomento, soprattutto all'aspetto giuridico, è stato un po' ridotto perché, vabbè, capisco, no? La, è percepito come un tema molto tecnico, l'informazione su quei canali è un'informazione un mainstream che deve essere rivolta a un pubblico molto generale, generalista e quindi probabilmente il giornalista non aveva ritenuto di dare troppo spazio, e ho visto che però l'ospite che abbiamo anche qua, Giuseppe ti saluto intanto, eh, ah, aveva, vedevo che avevi ancora delle cose da dire, ma ti hanno detto no, guardi, purtroppo è scaduto il tempo, allora ho detto, ma caspita, perché lasciare in sospeso questa, queste, queste interessanti valutazioni di un collega giurista eh, che secondo me meritano spazio, allora ho detto, vediamo se riusciamo a farla, con il nostro, ovviamente con i nostri mezzi più umili rispetto a Rai News e anche un pubblico minore, ridotto però chi, chi lo dice, chi può dirlo magari poi il, il, il link va virale come si usa dire e pian piano qualcuno inizia a entrare nel pratica okay. allora come abbiamo detto abbiamo Giuseppe Mazzotti tu sei ehm, eh, professore, assistant professor al Trinity College di Dublino di cui si nota una diapositiva alle tue spalle non, sono lì. Eh, non sei lì però esatto, mi spiegavi che questo è uno sfondo eh, accattivante che, che, che fa parte del tuo accanto Zoom ma tu sei fisicamente a Roma, se ho capito bene, da un po' di tempo eh, siamo tutti un po' eh, delocalizzati rispetto alle nostre location no? Io, cioè, ho, fatto, ho già fatto due corsi universitari per l'esia di Firenze stando praticamente a, in Lombardia prima a Pavia, adesso a Lodi, sono tornato a vivere a Lodi Ehm, comunque allora tu ho visto che ti sei occupato invece più specificamente del, dell'argomento, ho visto che hai delle cose da dire anche diciamo come dire eh anche delle provocazioni che vuoi, che vuoi lanciare, anche dei, dei, dei, dei, degli spunti di riflessione su come l'informazione è stata gestita su questo tema e allora ho detto eh, lasciamo, lasciamo gli spazi, quindi dopo ti darò praticamente eh, campo libero, però volevo partire da un po' di riflessioni mie che poi mi auguro ti generino anche dei, degli spunti. Allora. Eh, come sapete chi segue questa pagina, tu mi, tu mi conosci, no? io vengo dal mondo, ho iniziato a occuparmi della proprietà intellettuale per, prendendola dal lato alternativo, prendendola dal, dal lato dell'approccio della, della, dell open alla proprietà intellettuale. E ovviamente quindi i miei follower in questi mesi hanno iniziato a ipotizzare come il... Eh, come la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e proprietà industriale sui vaccini Covid debba essere gestita in ottica open perché c'è perché una pandemia che ha, in, ha travolto tutto il mondo come probabilmente mai prima nella storia del, del, del, dell'umanità eh, si è verificato e quindi è il, è il momento in cui la proprietà intellettuale dovrebbe fare un passo indietro a favore del bene pubblico. No, vecchio dibattito, cioè chiaramente ce lo portiamo detto da secoli, io me ne sono occupato appunto sul piano diritto d'autore, sul piano dei brevetti è un po' diversa la questione. C'era un bel libro che si chiamava Il Sapere Liberato, un libro molto vecchio, eh? Eh, progetto Elaser, mi ricordo, che però si trova online da qualche parte, nella versione digitale, che poneva alcuni spunti sul discorso del, dei brevetti open, dei brevetti open no? delle licenze open su brevetti. Ovviamente eh, c'è un, un problema di fondo che molti ignorano, cioè che il brevetto e il diritto d'autore funzionano in modo molto diverso, cioè, la faccio molto semplice, quindi i giuristi mi, mi perdonino, il diritto d'autore si acquisisce automaticamente, mentre il brevetto richiede per l'acquisizione del diritto una procedura amministrativa, una, una serie di, di, di, di step, di... di, di adempimenti che poi attribuiscono il diritto esclusivo al titolare dell'invenzione. Il diritto d'autore invece è automatico, non costa nulla, io creo un brano musicale, creo un testo letterario e automaticamente divento titolare dei diritti e quindi lì posso decidere di applicare una licenza libera, quindi di rilasciare il mio contenuto e la mia opera liberamente scrivendola all'interno della licenza, quindi con la licenza io dico a tutto il, il popolo dei miei lettori, potete liberamente utilizzare e condividere il mio contenuto. Con i brevetti non funziona così perché comunque per poter dire ri, utilizzate liberamente mio, questa mia invenzione perché vi do una licenza libera su questa mia invenzione, devo comunque prima aver acquisito il diritto e per acquisire il diritto ho bisogno di passare da quel giro eh, che abbiamo detto, quello, quello step, quella procedura eh, amministrativa che costa, che ha un costo, e quindi qual è, ecco che si, che si capisce adesso il cortocircuito, chi sarebbe disponibile ad investire dei soldi per fare un brevetto, che a volte sono tanti soldi, si parla di decine di milioni di, di migliaia di euro, eh, per poi rilasciarlo liberamente? Allora, una delle soluzioni, e dopo posso mettere dei link per spiegare questa, questa strada, una delle soluzioni perseguibili è quella della cosiddetta pubblicazione difensiva, cioè sostanzialmente rilasciare la... Ehm, la, la, la, la mia invenzione in pubblico dominio fin dall'inizio è l'equivalente nel mondo del, del diritto d'autore a quello che chiamiamo CC0 sostanzialmente o forse più una CCBY cioè una Creative Commons in cui mi viene riconosciuta la paternità intellettuale di questa mia invenzione io vengo riconosciuto come eh, inventore eh, però la pubblico fin da subito e quindi brucio diciamo il brevetto perché essendo, essendo pubblicato viene meno uno dei requisiti per la brevettazione e Quindi tutti sanno di preciso cosa faccio con questa c'è in questa mia invenzione, tutti la possono replicare e io dichiaro che non, è, non, non intendo esercitare il diritto. Eh, questa è ovviamente la soluzione più, più estrema, ma che ovviamente chi, chi fa business sulle invenzioni non sposa così volentieri. Perché? Perché ovviamente vogliono almeno rientrare dell'investimento fatto. Eh, poi, altro spunto di riflessione, ecco un altro giurista che si è occupato di questo tema in questi giorni è eh, Roberto Caso, lui è invece eh, professore eh, associato all'Università di Trento, ha scritto un, un ottimo articolo che è stato pubblicato il 12 febbraio, che è stato pubblicato sull'Adige, quindi una, una, un, un giornale, un quotidiano locale eh, e non, non una rivista scientifica ma si trova sul sito, dopo anche lì vi do il link in, in, in nota e eh, nei, nei commenti, eh, in cui mette un po' a fuoco i problemi relativi alla, alla diciamo, la libera, liberalizzazione, parola impropria, del, dei brevetti sul, sui vaccini Covid. E, e lui allora parla appunto, de, de, fa una, una premessa sul brevetto, e poi dice che, sostanzialmente, quali sono le alternative? Leggo quello che, che dice, dice, ehm, ci sono alternative? sì le prevede la normativa che incarna uno dei simboli della globalizzazione, cioè la, la normativa su, sulla proprietà intellettuale, gli accordi sul commercio internazionale con, i ferime, con riferimento ai diritti di proprietà intellettuali, i cosiddetti TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, uno dei principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale che tu avevi citato durante, no, tu Giuseppe, durante l'intervista e poi non hai riuscito a spiegare molto bene nel dettaglio, quindi oggi lo riusciremo a fare allora dice Roberto Caso, dice i TRIPS prevedono interventi più o meno incisivi sulla proprietà intellettuale, il più incisivo è la sospensione della proprietà intellettuale e dei brevetti sui vaccini per la durata dell'emergenza sanitaria, quindi insomma una scelta che è abbastanza radicale che però arriva dall'alto, le, le autorità che hanno potere di farlo dichiarano che si congela la normativa sulla proprietà intellettuale su, in, in, in materia di brevetti per il Covid, per i, i vaccini Covid, perché c'è un'emergenza e quindi dobbiamo prima pensare a risolvere l'emergenza che a garantire un profitto alle aziende, alle, alle, alle eh, produttrici farmaceutiche. Um, il più blando invece di, di intervento è il ricorso alle licenze obbligatorie per ragioni di tutela de, de, della salute pubblica. Altro tema che tu avevi toccato in modo molto, molto superficiale all'epoca dell'intervista dell su Rai News, cioè quindi licenze imposte dagli stati ai titolari dei brevetti per far produrre i vaccini anche ad altri. Si badi, dice Caso, che le licenze obbligatorie prevedono comunque la corrisponsione di un compenso al titolare del brevetto, quindi non è un tutti gratto, tutto gratis, tutto libero. ma si obbliga l'azienda a rilasciare licenze anche ad altre aziende, anche, appunto, anche se strategicamente per scelte di mercato non, non l'avrebbe fatto, le, attraverso il meccanismo di licenza obbligatoria invece si obbliga a farlo, ma comunque garantendole un, compenso, un ecocompenso per la licenza eh, rilasciata. L'intervento più incisivo è stato chiesto da India e Sudafrica, assieme a molti altri paesi associazioni e attivisti, ma vede l'opposizione dell'Occidente, perché chiaramente i vaccini più interessanti attualmente sono prodotti nel mondo occidentale, nel mondo industrializzato in realtà occidentale forse non è più la parola corretta, perché insomma, anche il vaccino Sputnik è un vaccino eh, eh, valido e su cui ci sono i brevetti, su cui ci sono le, le stesse problematiche, però diciamo i tre vaccini di cui noi discutiamo, che sono Pfizer, Moderna e AstraZeneca, sono, ricadono assolutamente nella tipica normativa eh, nord atlantica sulla proprietà intellettuale. Ehm, mentre l'intervento più blando è stato chiesto a gran voce da molti anche in Italia e mi ricordo che tu nell'intervista avevi detto insomma l'Italia dovrebbe darsi una svegliata no? alla fine quando, hanno, quando purtroppo ti hanno tagliato sta dicendo questa cosa poi eh, eh, quindi la, usciremo a dirla adesso però ecco era una delle soluzioni. Ehm, Giusto, poi conclude Roberto Caso dicendo che il solo intervento sulla proprietà intellettuale non è la soluzione, cioè non è la panacea di tutti i problemi che frenano il decollo della campagna vaccinale, perché ovviamente siamo sempre lì: cioè possiamo forzare a rilasciare le licenze, ma se poi non abbiamo le fiale, non abbiamo le siringhe, non abbiamo i, i medici sufficienti per poterli somministrare, i tempi non riescono ad essere rispettati, per cui a un certo punto, che è il rischio più grosso, secondo me, che stiamo vivendo adesso, è che quando. Quando arriveremo al punto di finire il giro di tutti i vaccinati ci saranno, bisognerà fare già il secondo giro e quindi non, non, ci sarà un loop da cui non riusciremo mai a uscire perché i tempi non sono poi così, così stretti. Allora giusto per capirci attualmente con il ritmo che stiamo mantenendo da ora ehm, la campagna vaccinale il primo giro finirebbe nel 2026 l'ho visto ieri sulla su dashboard del Sole 24 Ore e su anche quella di Repubblica Uguale, c'è una proiezione matematica per cui con il ritmo che abbiamo oggi, più o meno finiremmo il primo giro nel 2026, calcolando che l'immunità probabilmente non dura così tanto tempo, quindi è veramente un, un, un circolo vizioso da cui sarà difficile uscire, a meno che riusciamo davvero ad aumentare eh, la capacità di produzione e di distribuzione dei vaccini agendo anche sul, sull'aspetto della proprietà intellettuale. Chiudo con un ultimo spunto, che invece viene da ehm, un'autrice che non è una giurista, però si occupa di scienza aperta, di open access, che è Maria Chiara Pievatolo, che scrive sul sito di, di AISA, associazione pro proprio, eh, che si dedica alla promozione e alla divulgazione in materia di open access, di, di, di mh, informazione sul tema della libera conoscenza in ambito scientifico. Eh, allora, scrive il titolo del, del, del suo post, è Morire per un brevetto, punto di domanda, licenze obbligatorie e trasparenza contrattuale in materia di salute pubblica, quindi licenze obbligatorie è il tema che abbiamo già toccato, che ha già toccato caso e su cui tu ci illuminerai, ma poi c'è anche il problema della trasparenza contrattuale, cioè il fatto che, eh, l'abbiamo visto, non si sa i, i, i, se i scusate, eh, scusami, il, il, il, contratti... Che le istituzioni, l'Unione Europea nel nostro caso, hanno fatto con, hanno sottoscritto con le case farmaceutiche, vengono tenuti sotto segreto. Quindi, oltre al problema del brevetto, abbiamo anche il problema del cosiddetto segreto, il cosiddetto non disclosure agreement, accordo di non divulgazione, che sostanzialmente tengono sotto segreto un'informazione che però ha un impatto sulla salute pubblica mostruoso, quindi, forse anche in quel caso il meccanismo del, del, della proprietà industriale, e della segretezza, non, non è così congeniale. E, e, niente, cioè, la la Pievato propone due interventi che lei considera i più urgenti, cioè il primo a livello italiano sarebbe l'inserimento nel decreto legislativo eh, 30 del 2005, cosiddetto codice della proprietà industriale, di dispo, una disposizione normativa sulle licenze obbligatorie nella materia che tutela la salute pubblica, che è il tema che probabilmente appunto avevi già citato, e ehm, il secondo intervento, a livello europeo una normativa che imponga la pubblicità e la trasparenza dei contratti stipulati dall'Unione Europea e dagli Stati membri per la fornitura di vaccini, soprattutto in questa, in questa situazione particolarmente delicata. Eh, fatto tutto questo bel eh, cappello introduttivo, poi rilascio, vi metto i link delle varie... Eh, dei vari articoli che ho citato eh, tu cosa ne pensi <ride> ecco. eh, su, sui vari fronti sulle varie provocazioni che ti ho lanciato intanto grazie per avermi invitato e... mi fa molto piacere rivederti dopo un po' di tempo anche se come dire, il periodo non è dei migliori per, per tutti noi perché tutti noi abbiamo dovuto cambiare un po' le nostre abitudini Anch'io da diversi mesi mi trovo a lavorare in un posto diverso da quello per, per cui in teoria lavoro, quindi da qualche mese che, che, che, che sono qui, qui in Italia questo mi ha permesso anche di essere più immerso nella dimensione dell'informazione pubblica italiana, da, da lì poi sono nate delle iniziative anche di, di carattere... Uh, informativo di partecipazione un minimo al, al dibattito e poi come te nasco come un esperto come esperto di diritto d'autore però poi nel corso degli anni eh, soprattutto da quando mi sono trasferito a dublino con l'insegnamento eh, il diritto farmaceutico il diritto sui brevetti eh, in ambito sanitario è diventato un, un ambito molto importante anche perché come ti dicevo nella nostra chiacchierata prima di questa registrazione l'Irlanda um, è un posto importante per la produzione di farmaci ed è un posto molto attraente per le grandi aziende farmaceutiche nordamericane anche per ragioni fiscali però um, diciamo a differenza delle compagnie tech lì le aziende farmaceutiche hanno proprio portato le fabbriche un po' come in Belgio un po' come in altri paesi che sentiamo nominare in questo periodo quindi grazie per l'invito e, e um, mi, mi fa piacere salutare anche i tuoi uh, Follower. Gli affezionati follower, follower. I, tuoi, i tuoi affezionati follower. Allora, mi hai dato una quantità di spunti mh, enorme. Allora, lasciami dire che eh, hai ragione eh, nel dire che quella, in quell'occasione, la trasmissione di Rai News, non ci fu l'occasione di approfondire alcuni, alcuni temi. Fui. Um, interrotto ma il giornalista in qualche modo cercava a modo suo e lo rispetto di rendere fruibile quei contenuti a me a, mi ha introdotto dicendomi un aggettivo che non avevo mai sentito in vita mia dobbiamo anche occuparci di una questione pelosa ora se una questione di diritti fondamentali qual è il diritto alla salute e io direi anche il diritto a una corretta informazione è una questione pelosa allora io comincio a preoccuparmi perché per carità il diritto e lo sai meglio di me e lo sanno le persone che ti seguono è una materia molto complessa e diventa sempre più complessa ogni giorno diventa più complessa del giorno precedente perché il mondo si globalizza perché le persone si mischiano si fanno le guerre commerciali va bene però dobbiamo avere la possibilità, e questo lo dicevo anche al giornalista, anche in separata sede, di eh, avviare un dibattito serio, non solo dal punto di vista sanitario, invitando virologi, epidemiologi, persone straordinarie, ma anche invitando persone che ci spieghino, non necessariamente me o te, ma ci sono fior di giuristi, ne hai menzionato qualcuno, che potrebbero come dire, contribuire alla comprensione degli interessi in gioco e di quello che è possibile e quello che non è possibile fare nello stato de delle cose in cui allora, ci troviamo. Uno dei miei lavori, come sai, è proprio rendere meno pelose le questioni Ma tu le, lo le fai meritoriamente da tanti anni il e, questo, quindi... ed è una cosa fondamentale e, e persone come te e anche persone come Caso, come altri che si occupano della proprietà intellettuale dal punto di vista dell'interesse pubblico cioè senza un interesse privato da avvocati, da consulenti e da un, senza conflitti di interesse persone come voi io mi piacerebbe come dire, unirmi alla schiera dovrebbero essere più presenti prevale in questo, in questo momento storico la componente sanitaria ed è completamente, quasi completamente assente la componente di natura amministrativo organizzativa, governo in senso alto e la componente giuridica che io ho trovato qualche volta nel dibattito pubblico quando hanno scritto sul Corriere, per esempio, professori del calibro di, di, di Cassese, che ha giustamente bacchettato il precedente governo sul modo di operare con i DPCM, queste cose che ah, sì, fino a un anno che... fa i DPCM li conoscevamo noi laureati è... in giurisprudenza sì, sì, perché sì. Di, di Pcm è Però... un atto di, di, di esecuzione, no, no, di, certo, ma... no, di, di, di, di, li conoscevamo noi perché, eh, perché sono atti, ma sono quindi... fonti legislative sottordinate alle leggi ordinarie. Ma quindi, invece, sul tema strettamente proprietà intellettuale, tu dici non c'è molta, no. Per... Sì, no è vero. allora io, io devo dire, in questi giorni, cioè in questi mesi, forse contro la mia salute mentale, mi sto informando tantissimo, cioè ho sempre. Beh. Eh, no, pagine di siti di informazione aperte di vario tipo la tv sui canali eh, di informazione anche i canali internazionali è vero il, il tema dei, della proprietà industriale, della proprietà intellettuale su, sui vaccini ma anche sui farmaci eh, perché è lo stesso problema che noi parlando, di cui stiamo parlando ora legato ai vaccini vale anche per i farmaci quelli di diciamo terapeutici eh, è trattato poco però ecco cogliamo l'occasione andia, andiamo a, a, a, a sfiscerare le varie questioni cioè tu come la vedi la cioè quelle due soluzioni proposte ad esempio dalla, dalla Pievatolo sono, sono secondo te le due, le, le due strade? Andare ad esempio a inserire, a allora, mod eh, modificare Allora sì, lei, della... lei ha, detto, ha, ha detto bene, ha scritto bene cioè la, il primo punto è un'integrazione del nostro codice della proprietà industriale del 2005 mm. che non prevede al momento come ipotesi di licenza obbligatoria cioè di sospensione del diritto di proprietà intellettuale esclusivo e di trasformazione di quel diritto a fini di interesse pubblico in un diritto semplicemente a compenso quindi con libertà di utilizzazione della, del principio attivo del vaccino, della, della formula no, non c'è quindi andrebbe inserita noi abbiamo un codice da questo punto di vista molto lacunoso mm -hmm. perché prevediamo semplicemente delle licenze obbligatorie quindi licenze senza il consenso del titolare del brevetto farmaceutiche soltanto in caso di non uso quando per tre anni non si usa uh, un brevetto importante ovviamente non possiamo aspettare tre anni in cioè quando caso, il titolare sì. non lo sfrutta cioè, giusto per esatto, essere chiari esatto. allora, e tra... il secondo caso è il caso delle cosiddette invenzioni dipendenti, se, se io uh, ho bisogno di, un, uh, di, uh, di utilizzare una certa tecnologia, un certo trovato farmaceutico, tra virgolette, per produrne un altro che dipende dal punto di vista tecnico dal precedente, io posso, come dire, uh, avere accesso a, a una licenza obbligatoria pagando semplicemente, ma non dovendo chiedere sì. il periodo. Questo c'è anche nell'ambito tecnologico. Cioè, i, sì, sì, sì, sì. sì, sì. In aggiunta a quello, io ne ho parlato brevemente, anche perché se in televisione, questa è una cosa che ci tengo a dire con te: in televisione tu riesci ad avere un minimo di attenzione se un po' la spari grossa. È l'unico modo. Io, infatti, a un certo punto, un po' avendo dimestichezza, avendo lavorato in radio tanti anni fa, radio Rai peraltro, in altro settore, ho parlato di esproprio. che Suona una forte. In realtà, se tu vai a vedere se anche la Piavatolo. Uh, l'avesse come, come, considerata come ipotesi, c'è nel codice della proprietà industriale una vecchissima norma che era prima nella legge brevetti del 1929, che è rimasta lì perché come sai intanto nelle codificazioni si sì, prende... L'articolo si... cioè, 141 no? eh, non è, è, è Praticamente sì. è una, ovviamente un'estrema razio, un'ipotesi una, un estrema, che esiste però. Esiste ed è un, praticamente una prerogativa del governo, un po' come la requisizione in caso di guerra. Sono quelle cose, no, requisizione requisizione di beni che sì, si, sì, si facevano sì, durante sì. le guerre. Ora, io in trasmissione ho detto, non stiamo parlando in questa sede anche perché abbiamo obblighi europei e di concertazione a livello di Europa, anche per come abbiamo gestito i contratti con le case farmaceutiche. Non ti dico di arrivare all'esproprio, anche se c'è il principio che tu hai detto, il principio che c'è un'emergenza nazionale che blocca da quasi un anno un intero paese a livello economico e che trova nell'esistenza di brevetti di altre esclusive sanitarie un ostacolo, può essere superato. Basta volerlo politicamente, oppure basta spiegare se se non si vuole utilizzare quella clava, come dire, che non è particolarmente edificante a livello giuridico, perché dimostra che sia la frutta. Come in alternativa vuoi arrivare al, alla, alla soluzione? Perché, come hai detto tu, adesso ci sarà un'accelerazione, certamente. Non possiamo aspettare il 2026 per vaccinare tutti, anche perché nel frattempo succederanno altre cose. E perché anche oggi Biden ha dichiarato, ieri, Biden ha dichiarato che negli Stati Uniti, che sono la sede dove i vaccini più importanti sono stati sviluppati, prima di Natale 2021 non si. può Potrebbe, non si potrà mai pensare a, a un ritorno alla normalità negli Stati Uniti. I, la cosa che mi disturba, adesso andiamo a parlare di proprietà intellettuale, ma lasciami dire un'altra cosa, è che in Italia un po' per cultura nostra non sappiamo pianificare, non sappiamo dire cosa accadrà quando un lavoro anche pubblico finisce, tutto in ritardo, forse perché adesso sono a Roma vengo e sono sicuro in Lombardia sarà leggermente meglio, ma non sappiamo dire alla popolazione se c'è o no un piano vaccinale quando un settantenne mio padre in Calabria potrà essere vaccinato se la Calabria i vaccini li ha ricevuti o no non lo sappiamo quindi io trovo scandaloso in questo paese che a livello di informazione si lasci la popolazione nella più totale disinformazione poi ci si lamenta però delle fake news della, come dire, dei, dei negazionisti quelli, ovviamente io non li comprenderò mai, però devi essere molto più autorevole anche nello spiegare alla gente come fai ad evitare lo scenario da incubo che tu hai disegnato, che tu hai riportato. Eh, come lo sono... evitiamo con lo scenario? Okay, sì. Io sono, molto, allora... sono abbastanza pessimista ultimamente, cioè tol tolto il periodo prenatalizio in cui eh, ci hanno un po' buttato questo fumo negli occhi del arrivano i vaccini, arrivano i vaccini, eh, quando ho visto il ritmo con cui venivano somministrati, che era poi in realtà era prevedibile, e quando ho visto tutti i vari problemi, a parte anche il discorso delle varianti, per cui a un certo punto arriveremo a fare dei vaccini che rincorrono le nuove varianti, che, che rincorrono le nuove ondate, e poi scusami, poi torniamo davvero a parlare di proprietà intellettuale. noi stiamo facendo dei ragionamenti su base nazionale, perché adesso i confini sono più o meno controllati, ma non è che potremmo impedire alla gente di viaggiare fino al 2026, perché così si devono vaccinare tutti, quindi a un certo punto si rimescoleranno le carte, la gente andrà in un paese a fare le vacanze, ma anche per lavoro, anche per, per convegni, per, per operarsi, per fare trattamenti sanitari <ride> e, e, e giustamente continuerà a girare questo virus, quindi temo che eh, parlare, mettere quest'enfasi sul raggiungimento dell'immunità di Grecia sia un po' oppio per i popoli in modo tale che la gente non viene tenuta un po' tranquilla non, e non si diffonde il panico perché se iniziassero a dire signori i vaccini vanno fatti ma tanto non saranno la soluzione perché questa pandemia ce la, tireremo, ce la tireremo dietro per altri 4-5 anni la gente inizierebbe ad andare o nel panico oppure i novax inizierebbero a dire ah ecco allora vedi che i vaccini non servono a nulla allora buttiamo tutto a carta 48 ecco adesso, adesso mh, non era l'obiettivo della discussione della, della nostra ehm, dibattito di oggi però ecco quindi tornando invece sul tema proprietà intellettuale secondo te quindi come la, come la vedi adesso togliendo l'ipotesi della, della clava dell'espropriazione di, di proprietà industriale eh, dopo me lo vado a vedere mi sembra che fosse articolo 141 139, è un infatti. vecchio retaggio di una legge Vabbè, di, eh, di epoca fascista do, Dopo comunque anche lì lo mettiamo confluita lo metto nei link, eh no, lo metto nei link. No, esiste, esiste come ipotesi astratta, per carità, però per far capire che la questione di fondo che tu hai posto dall'inizio di questa chiacchierata esiste ed è sempre esistita, non dimentichiamoci che questa legge brevettuale era del 29, sette anni prima erano usciti dalla Spagnola, per carità poi all'epoca non c'erano brevetti di, di, di, di questo livello, allora, eh, parliamo di un'industria farmaceutica agli albori per certe cose in ottica di pura filosofia del diritto però, cioè, il esatto brevetto, però esiste cioè, il brevetto allora, via... nasce, nasce no, con l'obiettivo di far, far crescere la scienza cioè, io, io eh, ordinamento giuridico ti garantisco un'esclusiva eh, per vent'anni a te che sei bravo e hai, fatto, hai trovato una cosa, hai inventato una cosa che altri prima non avevano inventato allora con questo meccanismo c'è l'incentivo a fare a inventare sempre di più quindi la l'obiettivo è quello di creare un beneficio per la comunità se però il brevetto e l'abbiamo visto nell'ambito tecnologico diventa invece uno strumento per garantire solamente una posizione di vantaggio ad un soggetto privato e ai suoi azionisti e, questo, e non innesca un meccanismo positivo e costruttivo di crescita del benessere generale allora forse va davvero rivisto il concetto in generale di, di brevetto di proprietà industriale però ecco adesso stiamo davvero andando un po' sulla filosofia del diritto sulle, no sulle però per spiegare a, a, a, a, a chi ci segue, a chi ci ascolta uh, come funziona quando tu parli di progresso della scienza, ed è giustissimo quando io cerco di far capire agli studenti che, che cos'è, qual è il nocciolo dei brevetti e perché il, di, il, il brevetto è l'opposto ed il contrario del segreto Esatto. Perché il brevetto viene concesso quando tu dimostri a un'autorità, che è di solito è un ufficio brevetti che noi abbiamo a Monaco, un ufficio centralizzato europeo, tu devi dimostrare a quell'ufficio che hai trovato qualcosa di nuovo e di, di utilizzabile per risolvere un problema tecnico che in ambito farmaceutico è una patologia. Quindi tu devi descrivere nella tua domanda il prodotto o il principio attivo nel caso del brevetto farmaceutico che raggiunge un certo risultato tant'è che adesso sentiamo parlare di quindi... eh, successo di percentuale di successo qual è la, la peculiarità di questi brevetti affinché eh, i, i tuoi follower e chi ci ascolta eh, capisca bene è che nel caso dei farmaci noi non abbiamo solo il controllo dell'ufficio brevetti di Monaco nel caso dell'Europa abbiamo anche l'EMA Uh, European Medicines Agency, l'Agenzia Europea delle Medicine che fortunatamente adesso è accentrata, fino al 2001, se non ricordo male, eh, le agenzie erano nazionali, quindi sì, sì, immagina sì. che disastro sarebbe stato. Cioè, le agenzie nazionali adesso... ci sono ancora, però adesso non fanno, fanno più non fanno attività fanno di ratifica tipo... esatto. di quello che viene fatto a livello europeo Allora, bio. il problema è questo, che eh, quando eh, un vaccino viene eh, elaborato, ci sono due strade che ogni casa farmaceutica percorre, quella brevettuale perché si deve tutelare dal punto di vista dell'investimento della in proprietà intellettuale e quella sanitaria perché non può mettere in commercio un preparato, un vaccino, un, un prodotto farmaceutico senza l'autorizzazione di un'agenzia come l'EMA in Europa. Nel far questo acquisisce dei diritti sia di proprietà intellettuale sia di esclusiva o in qualche modo di controllo di tutte le prove di laboratorio di tutti i documenti che vengono trasmessi all'EMA. quindi in un certo qual modo noi ci troviamo in una fase in cui Pfizer o BioNTech sarebbe perché i brevetti sì, sono sì, di BioNTech certo. sono commercializzati da Pfizer ma è di BioNTech o AstraZeneca ma anche in quel caso c'è Oxford con un'azienda peraltro di qui vicino di, di Pomezze che ha fatto uh, la procedura di, di, di trasmissione di riversamento in fiale una cosa molto complicata Um, noi ci troviamo in una fase in cui di conoscenza pubblica che il brevetto, ma anche la procedura sanitaria dovrebbe favorire, non c'è. Se tu vai alla, a vedere la banca dati del, dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, tu vedi che ci sono state, con riferimento ai vaccini per il Covid, un numero rilevante di domande che contengono queste, queste come dire, uh, spiegazioni che poi uh, contengono in qualche modo la sostanza dei vaccini, ma non sono accessibili. Perché? Perché di solito una domanda di brevetto viene pubblicata dopo cioè un termine massimo di 18 mesi, quindi ancora noi ci dobbiamo fidare delle aziende farmaceutiche, ma noi non abbiamo una conoscenza pubblica e certificata di questi vaccini, perché ancora le autorità uh, brevettuali li stanno ancora esaminando. Ci sono delle Aspida. domande pendenti e il diritto brevettuale decorre dal deposito. Uh, a ritroso certo. dal momento della domanda. Sì. Quindi ci troviamo in una fase in cui la Pievato secondo me ha ragione nel dire che in fase di, questo, uh, di, questo, di questa gravità le norme che abbiamo come dire, non, bastano. Le, non bastano. Non bastano perché c'è una questione di tempi uh, che, che non può essere... Ma poi scusami, ha senso parlare delle norme italiane? Questo era un po' il mio dubbio. Cioè, allora, citare il codice di patente? Purtroppo della sì, purtroppo co... sì per, per il semplice motivo. Questo è, un, come dire, è come quando tu ti trovi a fare una cosa... Uh... Cioè, spiega, scusa, spiegami in... bene questa cosa perché i, i, abbiamo detto che i, i brevetti sono di, di Biontech ingegnerizzati eh, da, da un'azienda americana. E noi stiamo parlando quindi invece di una norma italiana, giustamente uno che non è del settore dice, ma potrebbe chiedersi ma si applica sta norma o, oppure stiamo parlando del nulla perché tanto i brevetti in Italia non ce neanche, per adesso non ce n'è ancora uno brevetto su, su un vaccino. No, allora il, la proprietà intellettuale funziona ed è per questo che gli accordi TRIPS di cui hai parlato sono così importanti su base territoriale, mm. quindi um, lo stesso prodotto, questo vale anche per la musica, anche per i diritti d'autore, lo stesso prodotto è regolato diversamente a seconda della legge che si applica e, e normalmente si applica sulla base della, um, del collegamento tra che ne so, un, la presenza di un prodotto, di uno stock di prodotti in Italia e allora lì c'è una giurisdizione italiana e si applica la legge italiana. Mm. Quello che ha fatto eh, l'accordo TRIPS, di cui parlava anche Caso, è creare una sorta di costituzione mondiale della proprietà intellettuale in cui i paesi si sono più o meno messi d'accordo su come regolare questi diritti nei loro diritti interni, nelle loro giurisdizioni interne. Quindi tutto sommato in ambito brevettuale, anche se la legge americana è diversa da quella italiana o da quella tedesca, abbiamo regole simili. Okay. In Europa noi abbiamo, come dire, una sorta di squilibrio, perché è vero che abbiamo un ufficio unico a Monaco di Baviera e gli stati gli conferiscono il potere di fare tutto il lavoro per conto di tutti gli stati, però una volta che quel brevetto viene rilasciato dall'ufficio di Monaco, poi il titolare nel caso nostro può essere Pfizer, BioNTech, o può essere AstraZeneca, Oxford, è libero di registrarlo in, in paesi diversi in cui la legge è sì armonizzata, quindi tutto sommato simile, ma uh, di, diversa in alcuni dettagli. Okay. Allora io posso dire che ci sono dei paesi europei, la Germania, la Francia, l'Olanda, che sono in termini di diritto applicabile, meglio preparati a un'evenienza come quella di una pandemia. Il diritto italiano è, non è preparato ha o la clava di cui parlavamo all'inizio, o eh, di fatto delle disposizioni troppo strette, con le maglie troppo strette, o inapplicabili al caso di specie, da qui la proposta di Pievato, che mi sembra una proposta molto eh, ragionevole. Scusami. Il problema è che non sappiamo neanche da un governo che si spera più autorevole del precedente come quello di Draghi, Draghi ha parlato stamattina, non sappiamo ancora, ha detto giustamente, ha, ha messo l'accento sull'urgenza di un piano vaccinale serio, sarà interessante vedere come, come si comporta il governo, a me non è piaciuta per esempio la, la notizia della conferma del commissario Arcuri, che è peraltro è un mio corregionale calabrese di origine, che secondo me è stato uno dei disastri, un'opinione nel senso che aver dato così tanto potere a una persona sola fosse stato anche un genio la, la tipica tendenza italiana a cercare una specie di eh, salvatore in qualsiasi tipo di, per qualsiasi tipo di problema, quando invece abbiamo fior di, di tecnici o comunque di persone che potevano fare, fare di meglio, ma comunque è un'opinione Allora, ti, ti lancio un'altra provocazione sempre per riportarla su, sulla proprietà intellettuale citando quello che io chiamo l'aliprandi del, del mondo medico, cioè Burioni ba battuta, eh, scusa autoironia. Però Burioni, che fa un po' adesso ha smesso di fare davvero il medico, fa più il divulgatore e benvenga, perché c'è sempre più: eh, lui di ha medical facts no? Sì, lui ha questa realtà. credo che sia. Eh, come divulgatore, mi piace, come medico, non, non so valutarlo. Allora, ha preso però un granchio e questo l'ha segnalato Roberto Caso in un suo post su Facebook. Allora, sì. il tweet di, di, di Burioni che risale a. 16 febbraio ore 11.15, quindi lo potete trovare sul suo profilo Twitter, scrive «La storia di oggi è, virgolette, liberalizziamo i brevetti. La discussione è surreale, visto che Moderna ha già concesso liberamente l'utilizzo del, del suo brevetto l'8 di ottobre 2020. Mi stupisco di quanta gente parli di argomenti delicati» oppure potremmo dire pelosi, senza averne minimamente approfondito la questione. E Roberto Caso l'ha commentato dicendo attenzione, mi sa che qua abbiamo preso un granchio, è falso che, abbia, che Moderna abbia concesso liberamente i suoi brevetti. Ha semplicemente dichiarato unilateralmente che non avrebbe difeso in giudizio i propri brevetti. Spieghiamo bene cosa vuol dire, cioè un conto è rinunciare al brevetto, un conto è essere sottoposto alle cosiddette licenze obbligatorie, altro conto è una promessa unilaterale, cioè io ti prometto che non ti faccio causa se tu violi un mio brevetto, che è cosa appunto ben diversa perché è tutto condizionato alla fiducia che hai in questa promessa quindi lo, eh, dice eh, scusami Roberto Caso dice lo si evince dalla dichiarazione riportata in allegato ad un tweet che mostra di non aver capito addirittura quando si ehm, vuole concedere il libero uso della propria tecnologia la si conferisce in pubblico dominio quindi dice Roberto Caso eh, non, ha, non, non sono stati davvero liberalizzati questi brevetti perché se no avrebbero scelto una delle strade che abbiamo detto prima cosa ne pensi? Cioè, tu la, la sapevi questa notizia di Moderna sì sì sì, sì tra l'altro eh, sto seguendo anch'io sia Burioni sia Caso perché vabbè, siamo, siamo colleghi Um, ha ragione Roberto Caso ovviamente e Burioni come al solito nella sua um, foga comunicativa no nel senso che lui vuole giustamente fare un lavoro di, di, di chiarimento anche comprensibile dalla zia Pina no? um, e lo fa bene però su queste cose prende un granchio non nel riportare una notizia vera che è la dichiarazione di Moderna di ottobre ma nell'elaborare uh, le conseguenze l'aspetto casa ha è... ragione nel dire che mm. quella è semplicemente come dire, uno uh, statement of principle una, un, come dire una, una, buona, un, una buona, un buon proposito un buon proposito che viene da un'azienda molto particolare, non ci dobbiamo dimenticare che Moderna mm. non è un'azienda farmaceutica come le altre è una start up come Bio, Biontech e questo, questi vaccini ci stanno dimostrando che le start-up sono cruciali per l'elaborazione di vaccini eh, innovativi, ma hanno sempre bisogno poi di un braccio forte, meccanico, tra virgolette. moderna, questo braccio che, che per BioNTech e Pfizer non ce l'ha. Quindi BioNTech, è una, BioNTech non ha fabbriche, la, lavora sì, soltanto, sì. Sulla, ricerca, da sulla ricerca e quindi fa produrre ad altri per proprio conto. Certo. Potrei fare, la prima obiezione che io farei a Burioni per questa sua interpretazione sbagliata della dichiarazione di Moderna è benissimo, Moderna ha dichiarato, siccome è un'azienda buona, dall'animo buono, che laddove non può produrre nei paesi in cui non ha interesse commerciale a produrre, permette ad altri in India in Brasile di produrre il proprio vaccino perché riproducibile in perché hanno capacità infrastrutturale e di conoscenza in quei paesi, senza far loro causa. Ma io mi domando, Moderna che dà delle licenze invece commerciali per produrre per conto proprio ad altri um, produttori, in Spagna per esempio, si rende conto che potrebbero far causa quelle aziende alle aziende certo. indiane o brasiliane, perché tutto dipende dalla licenza che Moderna conclude con quelli che poi i vaccini li fanno fisicamente cioè in altre, cioè, quindi... in altre parole cioè abbiamo la promessa di Moderna che non farà causa all'azienda indiana ma potrebbe Moderna aver dato una licenza ad un'azienda spagnola la quale a lei l'interesse a fare causa perché lei invece non ha fatto questa promessa ecco esatto. perché questa promessa e, e, e noi non sappiamo che se deve. la licenza che... perché Moderna certo. è a differenza di BioNTech uh, Pfizer su questo posso riflettere anche le persone che ci seguono, ha scelto una strada diversa. Non ha scelto l'alleanza, la joint venture diremmo, eh, con un colosso. Ha scelto di mantenere la regia, il controllo sul, sul pro, sulla propria tecnologia, scegliendo, a seconda delle parti del mondo in cui distribuisce, dei partner che hanno l'infrastruttura, la fabbrica diremmo, eh, no? E quindi eh, è più facile per Moderna fare una dichiarazione quella, come quella di ottobre, perché è una conseguenza di una strategia. Perché BioNTech non l'ha fatta quella dichiarazione? Un po' perché Biotech, se tu vai sul sito di BioNTech trovi che loro credono in maniera smisurata nella proprietà intellettuale perché dicono noi abbiamo preso del, del, dei rischi enormi, noi abbiamo investito un sacco di, di energie, questi due fondatori di origine turca sono obiettivamente geniali per tante cose… Biontech però associandosi a Pfizer per la commercializzazione ha avuto le mani legate. Non è che poteva okay. fare le dichiarazioni di Moderna. Moderna è una sorta di Robin Hood per certe cose. Okay. Perché è libero, ha le mani libere. Anche perché Moderna non Bene. ha mai prodotto utili. Moderna fino a pochi mesi fa era un'azienda, beato chi ha investito un po' di, di risparmio pochi in Moderna, fa, perché sì. è una <ride> delle aziende che si è più Bene. capitalizzate in questi ultimi mesi. Però per far capire alla gente che non è, nulla è... Eh, dovuto al caso, in questo caso Il caso è anche il professore non è che ha un po' mascherato No, allora, è... guarda, interessantissimo, io sono, adesso ormai siamo, stiamo parlando da più di, di mezz'ora, quindi direi che i, i, i, il tempo è giunto perché sennò dopo diventiamo eh, logorroici e già ce lo dicono di noi giuristi, ecco, sono sicuro che abbiamo toccato dei temi interessantissimi, però sono anche sicuro che abbiamo, fatto, abbiamo dato meno risposte e abbiamo fatto crescere maggiori dubbi. Però è quello il lavoro no? di noi come dire, teorici e, e, e divulgatori, cioè mettere dei semi e iniziare a smuovere le acque per far capire che la questione è uno più complessa di quello che normalmente sembra. No? Da quel tweet di Burioni sembrava molto semplice e invece non è così e se è caduto uno come lui che è uno scienziato di un certo livello vuol dire che la questione è davvero davvero pelosa come diceva qualcuno però sono anche convinto che a volte il problema anche se non, si, non, si, non lo si risolve ma lo, lo si scompone lo si chiarisce abbiamo già fatto un gran passo avanti perché abbiamo fornito Maggiori elementi a coloro che magari possono dare le risposte. E, e, esatto. e queste persone sono nelle università, ma anche nelle istituzioni. Quindi, queste le scelte su qual è la strategia migliore eh, modificare il codice della proprietà industriale, fare un, una diversa politica. Lo, mi auguro che, come dire. Prenderanno spunto anche dalle riflessioni che abbiamo, che abbiamo lanciato. Ehm, allora, niente, eh, come dicevo, lasciamo nei link tutti gli approfondimenti. Poi se tu mi vuoi mandare qualcosa, giusto, diciamolo anche ai, ai, ai, come dire, per, per trasparenza. Noi abbiamo registrato questa, questa, non siamo in diretta, abbiamo registrato il, eh, diciamo più o meno all'ora di pranzo del 17 febbraio 2021. Confido adesso di riuscire a metterla online già questa sera, quindi non, non perderemo tempo, al massimo sarà domani. Però ecco, può essere che nel giro di poche ore vengano fuori dei link, delle cose nuove. Tu se vuoi mandarmi, se vuoi mandarmi dei, dei, degli spunti, delle cose anche scritte da te, delle, delle, non so se hai delle pubblicazioni da segnalare, eh, io le aggiungo. Io mi permetto solo di segnalare, io come dicevo non ho trattato il tema dei vaccini eh, specificamente, però... Segnalo il libro, eh, si legge al contrario perché c'è l'effetto specchio, però fare open access, la libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale, è un libro che io ho curato con Nicola Cavalli, Elena Giglia, Valeria Scotti, Ivana Truccolo che si occupa del tema dell'open access, del libero accesso appunto alla letteratura scientifica, è diverso dall'ambito dei vaccini, però dei, dei, dei brevetti, però ci, come dire, cammina su un binario parallelo perché la libera diffusione della conoscenza sotto forma di letteratura e dati, che è il tema del mio libro, del nostro libro, va poi di pari passo anche con la condivisione del, del ritrovato scientifico che sta nel brevetto. E scusa, chiudo. Di brevetti, invece, più nell'ambito farmace non farmaceutico ma tecnologico, invece mi sono occupato nell'altro libro che invece è quello più recente: Software Licensing e Data Governance. Parlando di software, di brevetti software, ripeto, non c'entra con quello che abbiamo detto oggi, però. In, questo, in questi capitoli trovate magari qualche spiegazione nel mio stile divulgativo su cosa sono i brevetti e come funzionano. Poi sicuramente i link che tu ci manderai sono sicuramente, saranno sicuramente più, più on topic. Eh, volevi scusa, aggiungere qualcosa prima di salutare No, volevo solo aggiungere sì. questo, che intanto trovo che, che chiacchierate di questo genere eh, e anche con l'emersione di ulteriori domande siano essenziali e dovrebbero avvenire su pagine come la tua, ma... Eh, anche su, eh, sulle, su, sui media che definiremmo mainstream dove, dove più gente possibile le, può ascoltare queste domande ti confesso che avendo passato gli ultimi mesi in Italia sono particolarmente depresso dal vedere il livello della comunicazione dell'informazione pubblica su questi temi sapendo quante intelligenze e quanta bravura c'è in Italia sia a livello economico giuridico istituzionale, anche di conoscenza dei meccanismi, meccanismi di lobbying. Io ho detto, per sprecato, esempio, secondo te, noi non possiamo continuare nell'informazione pubblica a invitare, quando si parla di produzione di vaccini, soltanto FederPharma, che è un'eccellente eh, organizzazione di case farmaceutiche che però fa lobbying tecnicamente ti dice sempre ciò che è conveniente per le case farmaceutiche sì. perché è il loro lavoro in un sistema normale di tipo anglosassone, anglosasso anche loro hanno i problemi, alcuni problemi quando tu fai un dibattito pubblico inviti sempre una controparte quali sono le controparti qui a parte gli esperti indipendenti che possono essere te, può essere, te, può noi, essere diciamo, caso sì, essere, sì, sì. ma anche medici senza frontiere per esempio, ti spiega perché sì. l'India e il Sudafrica hanno le loro ragioni, oppure, e qui spero di iniziare qualcosa con loro perché li conosco personalmente, L'associazione Luca Coscioni sulla libertà di ricerca sì, scientifica, sì, sono, Marco certo. Cappato, tu ce l'hai anche vicino che sta lì in Lombardia, lui è una figura straordinaria, io non l'ho ancora mai visto nelle, sulle televisione sì. perché è un personaggio scomodo, ma è uno che è di, di libertà, di medicina e anche di battaglie costituzionalmente straordinarie ne sa qualcosa, io non ho ancora allora, capato non l'ho della, della, della, della comunicazione quindi un po' più eh... Sì, io l'ho vista allora, quando si parla dei miei temi, no? c'è cioè, stato un periodo in cui mi invitavano a parlare di SIAE, no? perché era il periodo delicato CIA, della nuova gestione SIAE, delle nuove sfide che doveva raccogliere la SIAE, io facevo spesso da contraltare alla, alla voce ufficiale di qualche dirigente SIAE, quindi lo capisco. Eh, allora, vediamo se questo nostro video magari… Allora, poi il fatto è che partiamo dal presupposto che lo vedranno solo i miei follower, ma io non sono convinto, perché di, di, di, di video che parlano di questi temi non ce ne sono tanti, quindi io confido davvero che vada virale. Tra l'altro i miei video, questo video compreso, tutti quelli del mio canale YouTube sono sotto licenza Creative Commons. Quindi chiedo anche a te, già fino adesso, licenza a me porto volentieri, ho sempre creduto in queste licenze CC BY, una CC BY 4.0. Quindi lo diciamo fin da subito. Questo cosa significa? Significa che qualsiasi giornale, redazione media, mainstream, che volesse prendere questo nostro video. Eh, anche in formato di estratto perché in effetti abbiamo parlato molto e riprodurlo non, non mi deve contattare per chiedere licenza quindi l'abbiamo già data la famosa licenza open di cui parlavamo prima eh. ti ringrazio allora dopo mi mandi magari dei link se hai scritto qualcosa di tuo su questi argomenti sarebbe molto utile in italiano possibilmente perché è chiaro il nostro pubblico è italiano ma anche in inglese va bene eh, grazie mille davvero grazie a chi ha ascoltato e eh, Confidiamo anche in commenti, eh, anche commenti critici e provocatori sotto questo, sotto questo video perché probabilmente eh, andre, andremo a toccare delle corde delicate, eh, e nasceranno delle discussioni pelose come ha detto qualcuno. Grazie, grazie Simone, grazie. grazie a te, grazie ciao a voi. tutti, arrivederci. Ciao.